No, mo me squilla pure il telefono, deve succedere qualche altra cosa durante... Non ci sono! Spegnete il Bluetooth nel casco! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale ben bentornati su MotoGP22 dal nostro Ivano Stoner. Dopo la eh, prestazione non felicissima a Termas de Riondo, o più o meno insomma si dice così, Torniamo per la gara al Cota. Questa non sarà una gara facile perché pure questa non è una pista assolutamente nelle mie corde, in realtà la conosco molto bene ma non ho proprio nessun tipo di feeling. Ho fatto le prove libere 2000 volte ma sto sempre lungo per terra. Speriamo bene. Andiamo a rivedere prima di andare avanti le classifiche in questo momento in campionato c'è primo Yuan Zarco con 60 punti, poi Pecco Bagnai a 43 e il nostro Ivano Stoner a 41 in terza posizione dopo tre gare, comunque sia, a me pare, assolutamente un buon risultato. Però l'idea è quella di a questo punto cercare di giocarsi il mondiale perché visto che sembra che le cose vanno meglio del previsto, eh, cerchiamo di sfruttare l'occasione una volta che ci capita. Quindi detto questo andiamo a vedere come è andato il weekend di gara fino a... all'inizio, insomma, prima che inizia la gara, insomma sostanzialmente venerdì prove libere quattordicesima posizione con 206 251 non trovavo per niente feeling nell'FP3 è andata molto meglio ho fatto prima posizione con 205 3 e nelle Q2 ho fatto la pole, 204884 0 ragà, ma è stato veramente un giro fortunato, perché sto sempre per terra qui al Cota. Speriamo bene, ma non so per niente fiducioso, eh, bisogna limitare i danni e cercare di non far scappare Zarco con troppi punti di vantaggio e soprattutto non finire troppo dietro in classifica, perché poi qui è un attimo venire i risucchiati, che i piloti sono tanti e tutti belli agguerriti. Ma adesso ci aspetta la gara. Molti piloti hanno azzardato una gomma morbida al posteriore, ma, vista la conformazione del tracciato, hanno preferito una media per l'anteriore. Oh grande Guido che ci dà sempre le dritte, andiamo a caricare il nostro assetto solito. Parte primo Stone, secondo Pecco Bagnaia, poi Bastianini, Vignales, Martin Emir eh, Oliveira, Quartararo, e Marquez, Binder e qualcun altro, Miller, Bezzecchi, Marquez, Morbidelli, Marini... Eh, boh, Spargerò di Giovanna Antonio Fernandez, Gardner altri due, e poi ultimo poraccio, parte dovizioso. Eh, vediamo Ivano che stavolta da primo non si fa superare. nel giro di ricognizione. Di solito ci passano pure lì in partenza. Comunque speriamo bene, ci siamo, ragazzi, prima dentro. Bisogna staccare bene la frizione come al solito, per arrivare davanti a curva 1, visto che su sta pista non andiamo per niente forte, ma attenzione, allo spunto dei Vignales clamoroso. Meno male che dovevamo arrivare davanti. Primi, piccola carenatina, mamma mia, mamma mia, si è abbattuto uno a Suzuki clamoroso. Attenzione, tanto qui abbiamo davanti Bastianini, ah sì, Bastianini ci abbiamo davanti Bagnaia. Bastianini è primo, addirittura ha fatto una gran partenza. Il nostro compagno di squadra, attenzione qui al serpentone dove bisogna assolutamente evitare di far casino con le traiettorie perché su sta pista più di altre la traiettoria fa la differenza. Sapere qual è il momento giusto per dare il gas, tanto. Eh, errore, errore, qui nel cambio di direzione, mannaggia la miseria, sono stato lento tutto il weekend in questo cambio di direzione. Comunque, stiamo dietro al Pecco Bagnaia. Andiamo a fare il liscio al cordolo interno. Poi, staccatona, furibonda, per arrivare qui sulla curva che mi mette sul rettilignone lungo. E qui andiamo a mettere la mappa numero 2, se no tra un po' andiamo a pedali. E volevo dire che in questa gara ho montato il disco davanti da 320, che è quello più piccolo. E quindi ho ovviamente una potenza frenante minore, tanto questo te la si più. Mi stava a montare sopra, attenzione che me sto strozzando, è nata di traversa saliva. Oh, piccola toccatina con una delle Honda Castrol, Cioè, è passato pure Zarco, questo non va bene, non va bene. Tanti c'è Martina, questo Red sì, caga Red Bull, si caga Red Bull, la KTM finisce dei damme carenate magari. Niente, se continuiamo da sportellate come se non ci fosse domani Ma la moto mi tira dritto Non riesco proprio a farla, sta vista, ragazzi. non c'è niente da fare Siamo finiti adesso in mezzo al gruppone Attenzione che c'è Oliveira qui davanti Abbiamo fatto un liscio clamoroso a rotate dietro Però cercavo il filasso all'interno Attenzione Ivano, una botta di qua, una botta di là Oddio, oddio, oddio Ci abbiamo davanti Alex Marquez Che si starà chiedendo chi è che gli dà qualche bottarella da dietro, non c'ha i specchietti quindi non lo posso sapere, ci ha passato pure il campione del mondo mi sembra che le moto della IA vanno decisamente più veloci del, della mia mamma mia che staccata, mamma mia che staccata, mamma mia che staccata, mamma mia che staccata su Quartare mamma mia che staccata su Quartare molto lunghi però, molto lunghi, abbiamo tagliata la strada, questo non è proprio un surpasso di quelli da gentleman driver, Rivano Stoner che cerca di recuperare qualcosa su, su Marcisex Marquez, che è un nuovo pilota Questo Snake è veramente complicato, raga Però devo dire che stiamo abbastanza vicini a Marquez, adesso E eh, si prova a buttare dentro, mamma mia che sorpasso che hai fatto io Anche se ci ha dato il taglio di curva, e, e Marquez ci ha dato pure una pezza Perché ha preso malissimo sto fatto che avevamo passato lì Però resta comunque un gran sorpasso, anche se in un punto un po pericoloso mamma mia che rischio rota sul, sul cordolo mamma mia mamma mia mamma mia altra spintarella con binder ragazzi eh, purtroppo è difficile è difficile non riesco a trovare assolutamente feeling con questa cavolo di pista adesso siamo in scia a binder che però non riusciamo a riprendere prova a stacca forte Circa 10 metri dopo Binder, riusciamo a frenarla sta moto, ok ci siamo riusciti, non so come ho fatto, ma il nostro Ivano Stone riesce a fermarla con una staccata clamorosa E rivediamo il culo della moto di de Zarco, che comunque sarebbe meglio non vederlo, nel senso che vorrei avercelo dietro Ok andiamo qui a stringere il cordolo, tanto Zarco sta lì davanti, ma davanti ci stanno tutti in realtà perché... Ci sono tutti i quattro piloti che ci abbiamo davanti, in questo momento siamo quinti Andiamo a avvicinarsi al cordolo esterno qui alla curva per riaprire il gas, poi riaprimo tutto Sempre l'obiettivo qui è non esagerare perché se esageri vai per terra E io lo so bene visto che ci sono andato per terra tutto, tutto il weekend Ma Attenzione, comunque dovremmo aver recuperato qualcosa su Zarco, eh C'abbiamo pure un po' di benzina in più, me la vorrei tenere per la fine se fosse possibile Staccata lunghissima, qui a curva 1 dove ci riavviciniamo a Zarco, ma poi la moto mi allarga la traiettoria, non riesco a capire che cacchio sbaglio. Infatti nel frattempo vedo che siamo vicinissimo a Brad Binder e invece stiamo a perdere un po' di spazio da Zarco. De motore sembra non andarsene. un'altra staccata furibonda per Ivano che la fa sbandiera un pochettino, riesce a inserirla comunque rimanendo dentro la pista con un po' di fatica bandiere gialle, tanto vedo, non so che è successo dietro qui ogni tanto di dietro, bisognerebbe averci specchietti solo per godersi quello che fa la CPU, come abbiamo visto l'altra gara che sono esplosi praticamente, comunque stiamo cercando sempre di recuperare qualcosa su Zarco, ma non ci riuscimo ragazzi sinceramente in questo momento non ce l'ho di più e ho pure paura a esagerare, perché qui se esageri è un attimo che ti ritrovi con le note che guardano il soffitto e non è un'immagine romantica facciamo un po' più di benzina, comunque da giocarsi come mappa numero 3 comunque devo dire che con sti freni numero... si, sì, freni numero, ciao, con i freni da 3.20 mi trovo meglio è una cosa che bisogna prendere in considerazione pure per le altre piste frena un po' meno la moto, però anche se frena meno uh, in realtà mi trovo a modulare meglio la frenata meno rischio di sto stoppi e di de chiusure dell'anteriore siamo arrivati qui al serpentone Scala una marcia in mano Iniziamo a farlo abbastanza bene stavolta Il serpentone incredibilmente abbiamo fatto abbastanza bene Ma qui ci allarga un'altra volta la traiettoria probabilmente Che gli ho dato il gas nel momento sbagliato Ah, errore, errore, errore, errore, mamma mia avevo preso il secondo taglio curva Eh faccio fatica, faccio fatica raga Su sta pista non c'è niente da fare, faccio fatica cioè, il terrore di long lap penalty, primo perché non l'ho mai fatto e secondo insomma anche cazzo sta purtroppo nel rettilini però per demo raga incredibilmente di solito sui rettiligni siamo abituati che la IA molla invece stavolta molla niente qui i primi quattro qua sono vicinissimi attenzione cioè, sono vicinissimi tra loro noi in realtà stiamo un po' staccati quasi in secondo da Zarco che sta prendendo un po' de margine cerchiamo di farla scorre io vorrei perlomeno avvicinarmi per poter approfittare se succede qualcosa lì davanti tra quei quattro c'è cioè, da farse nel segno della croce ogni volta che passiamo leo snake questi qui davanti mamma mia come se le stanno a dar, stanno pure a perdere terreno difatti e, e questo potrebbe essere buono per noi per recuperare qualcosa, difatti se siamo riavvicinati a Zarco e noi abbiamo ancora un surplus di benzina da utilizzare Ecco, è partito OK Google, che, che ha trovato qualche cosa riguardo probabilmente alla benzina Ma ci ha fatto Anna Lunghi, Mortacci, Sua, per distrarci Andiamo a usare la mappa numero 3, raga Che qui non Ma che me ne frega che hai trovato sul web? No, ci mancava solo l'interferenza di OK Google dentro a casco Per il nostro vano stoner che sta maledicendo quelli del box Ducati Posso cercare su internet? No, no, non me ne frega niente che cerchi su internet devi sta zitto Guardate, dentro al casco mi è partito il bluetooth dentro la moto, non sapevo che mi avevano montato il casco col bluetooth qui in MotoGP. Attenzione, che questi sono appiccicatissimi, io voglio rimanere in zona. Se le stanno a dare santa ragione non riesco a avvicinarmi, mi sto a godere tutto da una posizione privilegiata, ma non riesco proprio a riagganciarli in nessun modo. Attaccata furibonda di Ivano in curva 1 si butta dentro, casca Bastianini. Bastianini è cascato solo, raga. Io non c'entro niente, anche stavolta siamo andati larghissimo. siamo preso la seconda posizione e abbiamo pure tagliata strada. Eh, così a Zarco, scusi, Zarco, non ho fatto apposta. Rimettiamo la mappa numero 2, raga, perché non c'è la a benzina per finirla in mappa numero 3. Ci siamo presi la seconda posizione. Ci abbiamo avanti Jorg Martin, Ivano. Adesso vede rosso. E vede pure il cordolo. Mamma mia, dove sono passato? Quello è stato proprio un grosso rischio. Non so perché non mi ha dato un'altra penalità. Adesso che arriviamo al cambio di direzione e lo sbaglio, tanto per cambiare. Mannaggia la miseria del cambio di direzione. Però abbiamo un mezzo secondino sul pecco che sarebbe buono tenesselo. Arriviamo qui al cordolo. Stringiamo forte! Va lungo, Martina, attenzione! Mappa numero 3, raga. dobbiamo assolutamente sfruttare sta cosa. Ma vedo che Martin accorcia, raga, è incredibile, cioè, a mia moto pure è potente, eh? cioè, non è che va male a mia moto, però. Staccatona di Ivano che arriva giù spazzolando la pista, impresa di pulizia Ivano Stoner, ma si è infilato Martin, tacci sua pure Bagnaia, mi ha dato una carenata. Madonna mia, che combattimento allucinante, cerchiamo di restare vivi, soprattutto perché se casco adesso rosico va gira molto largo Ivano per cercare di incrociare la traiettoria, ma non ci riesce, però perlomeno chiude la strada a Zarco che sta cercando di recuperare posizioni per giocasse giustamente il Mondiale. Qui Martin ha rallentato tantissimo, Ivano esce forte, ma non abbiamo spazio per provare a attaccarlo, anzi, veramente, siamo andati pure larghi per fa i svizzeri. Attenzione a Martin che invece fa la traiettoria perfetta e la fa pure Zarco mentre noi siamo andati larghissimi prima mappa numero 3 parte l'ultimo giro ci abbiamo davanti Zarco e dietro Pecco Bagnaia altra staccata fortissima di Ivano. che casca Zarco è cascato Zarco clamoroso raga Zarco è cascato da solo cerchiamo di tenere in piedi a moto adesso bisogna tenere la mappa numero 3 solo per per il Uh, rettilignone, eh, errore qui nel, nello Snake. Per fortuna sono riuscito a recuperarlo non so come ho fatto. Ancora vicinissimi a Martin. Ancora vicinissimi a Martin. Devo secca questo cambio di direzione. Niente, non ci riesco, non sono capace a fargli fare il cambio di direzione rapido a moto. No, mo me squilla pure il telefono, deve succedere qualche altra cosa durante... Non ci sono! Spegnete il bluetooth nel casco! C'ho da fare! C'ho da fare, c'ho da fare! Ma mappa numero 3, non so chi sia, rompe i coglioni mentre sto facendo l'ultimo giro al coda E poi insiste, eh! Ma ha capito che c'ho da fare! Porca zozza! Attenzione, staccata fortissima, di divano stoner! La moto tende in pennaas! riusciamo a frenarla, ma non riusciamo a superare Martina che... Pure lui è un po' lunghetto, comunque, eh! Oh, oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, come ci sei in bizzarità moto, attenzione, Ivano dentro La butto dentro, Ivano Che sorpasso che hai fatto, Ivano Attenzione che però Martin non ci sta e Prova a rinfilarsi dentro, adesso cerchiamo di incrociare la traiettoria Qui all'esterno Non ci siamo riusciti a passare, adesso sta curva siamo particolarmente lenti, noi Passa il cordone, Ivano, attenzione Vicinissimo a Martin Prova, mamma mia, mamma mia, no, non mi casca Non mi casca, non mi casca, ho tenuta su, non so come ho fatto, raga eh, ma siamo andati lunghissimi, per un cascà, siamo andati lunghissimi, porca puttana, l'ultima curva! Mannaggia la miseria, raga, mannaggia la miseria, Brad Binder ci ha passato pure lui, attenzione che ci passa pure Nea. Porca puttana, porca! È Successo di tutto, ragazzi, Bluetooth le telefonate. Mannaggia la miseria. Vince Jorg Martin, secondo Pecco Bagnaia, poi Brad Binder, Bastianini, il nostro Ivano Stoner quinto, poi Johan Zarco, Miller, Marquez, Rins e Vignale sono a chiudere la top 10. Per quanto riguarda la classifica generale, Zarco va a 70 punti, a più 7 da, da Pecco Bagnaia, poi c'è Martino a 54 e il nostro Ivano Stoner a 52. Iniziamo invece un ritardo di 18 punti. Che non so pochissimi Beh ragazzi il replay della partenza Devo dire che è stata una gara veramente entusiasmante Mi sono divertito e non me l'aspettavo Perché qui al Cota è veramente difficile È una pista che non, non mi piace Qui tanto quando si è ammazzato qualcuno Madonna guardate quanti cascano comunque Sta IA, è veramente un macello, purtroppo. È un peccato perché sto gioco viene, secondo me, ehm, sminuito dal livello della IA perché a livello di guida ti dà proprio tanta soddisfazione e la fisica mi piace veramente, veramente tanto. Comunque è stata una bella gara, emozionante. Purtroppo ho rosicato perché all'ultima curva eravamo secondi e invece siamo arrivati quinti. Abbiamo buttato un sacco di punti, ma anzi, che sono riuscito a tenerla in piedi perché, insomma, ecco come ho fatto.